Allora, oggi, o meglio questa settimana, tra oggi e domani, affrontiamo eh, questo altro argomento che da un lato si riallaccia, anche se subito non sembra, ma eh, alla fine eh, riusciremo a, a, a vedere i nessi con eh, il discorso sulla eh, progettazione di sistemi informativi basati su tecnologie web, perché sono quelle che ci danno poi i vincoli entro i quali progettare l'interazione, ma dall'altro soprattutto completa il discorso che abbiamo fatto sui casi d'uso. Casi d'uso di cui siamo arrivati a descrivere degli scenari di interazione tra l'utente e il sistema eh, finora basandoci sull'intuito, sul buon senso, sul fatto che a un certo punto l'utente all'utente venivano offerte certe possibilità di interazione l'utente a questo punto farà questo Il capitolo che apriamo oggi invece cerca di convincerci e insegnarci come invece questa interazione con l'utente non sia da trascurare anzi sia da progettare insieme alle funzionalità del sistema noi ci siamo preoccupati finora di che cosa fa il sistema, abbastanza poco di che cosa fa l'utente, nel senso che abbiamo di fatto detto più volte che l'utente non lo possiamo obbligare a fare una cosa piuttosto che un'altra, quindi è inutile stare a specificare cosa deve fare l'utente, ma invece ciò che deve fare il sistema è permettere all'utente di fare ciò che vuole e ciò che può. E qui ci poniamo il problema di come l'utente eh, in, interagisce con il sistema. Ci sono sistemi facili da usare, piacevoli da usare, sistemi che invece li bruceresti dopo tre minuti che li usi. Tanto sono complicati, farraginosi, incomprensibili, eccetera eccetera. Allora cerchiamo di affrontare questo tema dal punto di vista progettuale, perché appunto non è un caso se una cosa è facile da usare oppure no, è il risultato di un processo di progettazione e quindi andremo poi ad arricchire i nostri casi d'uso con eh, un dettaglio maggiore sulle modalità di interazione dell'utente. Eh, è ciò che, diciamo così, si, si dice eh, progettare, con eh, diciamo, svolgere una progettazione centrata sull'utente e eh, capire quali sono i criteri. Adesso noi non andremo a fare io no, di sicuro perché mi manca la dose sufficiente di senso estetico ma probabilmente neppure molti di voi andremo a fare l'interaction designer cioè il progettista interfacce o dell'interazione utente ma è un tema che invece diventa sempre più importante e quindi è più importante sempre ricomprenderlo nella progettazione nel gantt di progetto a un certo punto non è che salta fuori ah vabbè poi ci vorrà un bottone da mettere da qualche parte in cui l'utente possa cliccare perché se lo metti alla fine sei sicuro di fare un disastro eh? e quindi in termini proprio di ciclo di sviluppo bisognerà tener conto fin dall'inizio di quello che è la facilità e l'efficacia dell'interazione con l'utente. Eh, questo argomento, diciamo così, noi lo svolgiamo dal punto di vista dei contenuti del corso, e viene poi completato, ve l'ho già annunciato, lo riannuncerò ancora qualche volta, eh, col seminario a corsi riunificati di giovedì prossimo, no? giovedì 4 dicembre, dove verranno dei professionisti di Telecom Italia che fanno questo lavoro di mestiere a raccontarci un po' come lavorano e farci anche qualche esempio pratico dei loro risultati. Noi qui cerchiamo di fondare un po' le basi, legandole possibilmente agli altri argomenti del corso e soprattutto ci, da ci daremo poi uno strumento che è quello dei mock-up, con cui faremo le attività di laboratorio e che poi sarà, diciamo così, una delle domande possibili all'esame. Ehm, di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di quella freccia che collega l'utente al sistema, pensando ai casi d'uso. Abbiamo un utente che gioca un ruolo di attore, dicevamo, e poi dall'altra parte il sistema che offre certe modalità di interazione, certi casi d'uso. Adesso noi ci eravamo concentrati soprattutto sul sistema, su che cosa deve fare il sistema. Adesso concentriamoci sulla freccia. Su quella freccia viaggiano le informazioni che l'utente e il sistema si scambiano. Beh, ovviamente se l'utente e il sistema, lo vedete da sopra, scambiano anche informazioni col mondo esterno. Cioè, Mentre io uso un computer, se sento che suona il campanello, lo sto sentendo, anche se non c'entra nulla con l'interazione diretta. Queste possono essere in qualche modo distrazioni no? o interferenze in un processo di comunicazione in cui l'utente e il sistema dialogano. Dialogano attraverso una componente del sistema che è l'interfaccia utente. dal punto di vista del sistema informativo l'interfaccia utente è un, un fastidio la gestione dei dati lui la può fare comunque tutta la parte diciamo difficile no, di eh, svolgimento di un processo il sistema informativo la fa la può fare quello che dicevamo eh, dico spesso che il 90% di un computer non serve al computer cioè, se il computer avesse il processore e la ram è un po' di disco, sarebbe grosso così e farebbe tutto ciò che deve fare. Eh? Ciò che dà il peso, la dimensione, il costo, il consumo elettrico, è la tastiera, le porte USB, lo schermo, eccetera, sono tutti dispositivi che, che al computer non servono, ma servono a me, all'utente, per poter sfruttare le capacità del computer. Quindi nel sistema informativo c'è sempre una fetta che è progettata, sviluppata esplicitamente per permettere agli utenti di interagire costituita da oggetti hardware, schermi, mouse, tastiere, tablet e da software, cioè su questi schermi qualcuno ci mette delle cose, delle icone, delle grafiche, dei colori, dei testi eccetera. Questo è l'efficacia del dialogo tra l'uomo e il sistema, buona parte è determinata dall'efficacia dell'interfaccia utente, che facilita no, la, il trasferimento di informazioni. E' il trasferimento di informazioni che si deve in qualche modo basare su alcuni strumenti, su alcune convenzioni, sul, sul fatto che quando vedo una cosa fatta come un bottone, capisco che è un bottone. E quando vedo una cosa fatta come un campo di testo, capisco che è un campo di testo. E se qualcuno domani per essere innovativo, mi fa un bottone a forma di campo di testo, non ci capisco più niente. E cosa viaggia su questa freccia? In realtà questa freccia è bidirezionale. Quindi da un lato ci sono informazioni che l'utente deve fornire al sistema, dall'altro informazioni che, fornisce al sistema stesso, che il sistema fornisce all'utente allora entrambe queste direzioni sono suscettibili di essere migliorate o peggiorate a seconda di come faccio l'interfaccia le informazioni dal sistema all'utente devono essere facilmente comprensibili in, di immediata comprensione così come l'input che l'utente fornisce al sistema devono essere il più possibile facilitati dovrei fare in modo che l'utente riesca ad interagire col sistema quasi senza percepire dentro di sé che di mezzo c'è un'interfaccia. Le interfacce che funzionano meglio sono quelle che non si notano, non danno fastidio, non le devi considerare. Quando voi telefonate al vostro amico o amica e qualcuno vi chiede, cosa stai facendo? Sto parlando col mio amico. In realtà non stai parlando col tuo amico, stai parlando col microfono che c'è dentro il telefono. Ma l'oggetto, l'interfaccia, la modalità d'uso sono talmente semplici, talmente naturali, che non te ne accorgi. Te ne puoi accorgere quando cacchio non trovi il numero, quando, quando non c'è segnale, eccetera. Ma poi una volta che hai cominciato a parlare, stai parlando col tuo amico. Lo strumento, l'interfaccia scompare nella tua mente e ti concentri sull'azione che stai compiendo. Questo è lo scopo di tutte le interfacce, togliersi di mezzo, esserci per non essere percepite. Perché vuol dire che l'utente è più facilitato. Interfacce di ogni sé, tipologia, Beh, noi ne abbiamo alcune più eh, presenti di altre, ma in teoria si possono costruire interfacce utente che sfruttino tutti e cinque i sensi della persona, no? Eh, sulla vista abbiamo gli schermi, ma abbiamo anche le stampanti che stampano qualcosa che, che può essere letto. Stanno uscendo adesso dei bellissimi occhiali o caschi per la realtà virtuale. Non vedo l'ora di provarne qualcuno. Eh, Sull'udito, i suoni, avvisato, avvisi acustici. Eh per quanto riguarda l'aspetto sensoriale, per quanto riguarda invece l'aspetto motore, cioè le informazioni che vanno dal sistema all'utente, tipicamente le forniamo con le mani, usando tastiere, usando mouse, usando joystick, tavolette grafiche, schermi sensibili al tocco, ma sta prendendo sempre più piede anche l'interazione vocale, con successi più o meno alternati, ma via via si sta andando avanti. Eh, alcuni dispositivi cominciano anche a interagire con lo sguardo no? partendo dalle cose semplici, cioè ci sono alcuni modelli di telefoni che si accorgono se li stai guardando e quindi se non stai guardando per risparmiare batteria spengono lo schermo no? eh, cose molto semplici, però è già un tipo di interazione che usa canali diversi rispetto alla classica mano, alla classica dita hm? eh, per quanto riguarda la postura pensate a tutti i videogiochi che sono basati sulla Wii, sul Kinect eccetera no? È chiaro che stiamo facendo un lavoro, un discorso molto generale, non legato al sistema informativo, quello noioso, barboso, da ufficio, no? ma ci si arriverà anche lì in certo senso. Allora, questo canale tra sistema e utente può esprimersi secondo modalità molto diverse e vorrei eh, ragionare insieme a voi su cosa vuol dire avere un'interfaccia utente semplice o complessa. perché in realtà ci sono tre tipi diversi di complessità che noi tendiamo a mescolare e la confusione tra questi tipi di complessità sono quelli che poi alla fine per, diciamo così, causano o giustificano, o creano degli alibi per il fatto che è certo che è difficile da usare perché è complicato, è un sistema molto complicato e quindi non potrei, non potrei mica pretendere che sia semplice da usare. Allora facciamo un po' di chiarezza, parlando di complessità, io qui questo, ho messo in questo grafico due dimensioni che sono, che ho chiamato, ho chiamato sono dette, non l'ho inventato io, eh, sono dette complessità funzionale o complessità strutturale. La complessità funzionale, il nome ce lo dovrebbe suggerire, è tanto più alta quanto più alto è il numero di funzioni che quel dispositivo deve realizzare. Eh, rispetto al coltello semplice da, da raccoglitore di funghi, il coltellino svizzero ha una complessità funzionale maggiore. Perché fa più cose. Può fare più cose. Quindi il numero di funzioni che può svolgere un sistema. Rispetto a un orologio da muro che segna l'ora, quindi fa una funzione, lui, quella di segnare l'ora, e basta... Un telefono fa molte funzioni in più, tra cui quella di segnare l'ora. Quindi è una complessità funzionale maggiore. Sull'altro asse invece ho messo la complessità strutturale, cioè di quante parti è fatto, di quanti pezzi è fatto, è costituito il sistema. quante levette, quante icone, quanti bottoni, quanti... dipende poi da che cos'è il tipo di sistema no? quanto è articolata la sua costruzione che può essere indipendente dalla complessità funzionale eh, un orologio ha una complessità strutturale abbastanza alta provate ad aprirlo, a vedere tutti gli ingranaggini eh? è complesso Direi che è più complesso dal punto di vista strutturale del coltellino svizzero, che tutto sommato avrà 7, 8, 10, non so, 15 utensili, se vogliamo esagerare, un numero molto minore rispetto agli ingranaggi del, dell'orologio, ma svolge più funzioni. Quindi il numero di funzioni che svolgo e il numero di componenti di cui sono costruito, adesso negli oggetti fisici parliamo di ingranaggi, in interfacce parleremo di Videate, icone, bottoni, etichette, eccetera, campi, sono ortogonali, possono esistere sistemi. Se guardate l'interfaccia dello smartphone, è sicuramente una complessità funzionale elevata perché possono fare molte funzioni, e anche una complessità strutturale elevata, sia dal punto di vista, diciamo così, elettronico, cioè i componenti interni, sia dal punto di vista degli elementi di interfaccia, di quante funzioni, quanti menu, quante icone ho oggi. Cioè. Però queste sono due dimensioni che hanno a che vedere appunto con ciò che può fare e, che e su come è costruito. Ci manca una terza dimensione ancora di complessità. Quanto è difficile usarlo? Allora, l'errata percezione è che la complessità d'uso sia legata o alla complessità funzionale o alla complessità strutturale o alla somma delle due o una combinazione delle due. Cioè più cose fa, più è complicato dentro, più sarà complicato da usare. Non so se avete mai visto le fotografie degli, delle cabine di, di, di pilotaggio degli aerei con 12 milioni di, inter, di, di interruttori, eh, quella è una complessità strutturale enorme e sarà anche molto difficile da guidare. Penso, non lo so. In realtà non è detto che sia così. Noi possiamo avere un concetto di complessità diverso, che chiamiamo complessità d'uso, che in qualche modo cerca di mh, rappresentare, misurare la difficoltà nell'utilizzare il dispositivo, l'interfaccia e il sistema. Che è indipendente dagli altri tipi di complessità io posso avere sistemi che funzionalmente sono molto complicati complessi, ricchi di funzioni ma facili da usare l'esempio classico è l'iPhone che ha avuto il suo successo proprio perché integrava moltissime funzioni in un modo molto facile da usare molto più facile, e intuitivo rispetto agli analoghi Tipi di telefoni che, esiste, che erano i concorrenti rispetto ai primi modelli di smartphone che sono usciti sul mercato. Non è che quando sono usciti gli smartphone esistevano solamente telefoni stupidi in giro, c'era tutta una serie di modelli, non so se poi, voi eravate piccoli, ma i vari Nokia serie N, serie E, eccetera, che erano un po' di ferro da stiro, ma dentro avevano una, una serie di funzionalità, la mail ce l'avevano, il calendario ce l'avevano, tutte le funzioni di base ce l'avevano già la possibilità di scaricare applicazioni, ma in un modo molto più macchinoso. Quindi dal punto di vista della complessità funzionale erano analoghi, ma dal punto di vista della complessità d'uso erano due universi diversi, due mondi diversi. Quindi il nostro obiettivo qual è? è riuscire a capire come fare a progettare sistemi che dal punto di vista funzionale siano anche complessi. Cioè noi non vogliamo un sistema che fa una cosa sola e basta, e sta fermo lì, l'orologio il telefono, il telefono, è un muro. Vogliamo sistemi che abbiano una complessità funzionale elevata, ma mantenendo una complessità d'uso molto bassa, che siano facili da usare pur offrendo tantissime funzioni. Purtroppo tanti esempi che ci vengono in mente sono sistemi che hanno una complessità d'uso molto elevata, complicato da usare, a fronte di una complessità funzionale tutto sommato modesta. Ma sì, ma alla fine fai queste quattro cose perché devono essere così difficili da fare? Quindi, come prima cosa, quindi riconosciamo l'indipendenza di questi due assi, la complessità d'uso da quella funzionale. La complessità strutturale ci interessa di meno perché è interessante di più a chi farà poi la progettazione tecnica del sistema. Deve vedere dentro il sistema per capire come è fatto. Noi ci fermiamo alla scatola nera, quindi a ciò che fa, no? per questo non riprendiamo più tanto. Ma i due aspetti funzionali della complessità d'uso sono i due piatti della bilancia. E non è detto, se vogliamo la scoperta che facciamo, che non siamo obbligati a, avere, a costruire sistemi che sono difficili da usare solo per il fatto che hanno tante funzioni. E questa scoperta è quello che tra l'altro ha fatto scomparire del tutto i manuali manuali d'uso, oramai moltissimi oggetti vengono venduti senza le istruzioni. Uno può dire sì per risparmiare carta, sicuramente, ma anche perché non ce n'è più bisogno, perché l'oggetto è stato progettato in modo da non avere bisogno di istruzioni. Come? Eh, lo scopriamo per gradi. Quindi, in qualche modo il ruolo dell'interfaccia scopriamo che fa un po' da filtro tra la complessità intrinseca del sistema, quella funzionale, quella strutturale, cioè le cose che il sistema effettivamente deve riuscire a fare, e la complessità che vogliamo o che riusciamo a far percepire all'utente. Tutta la ricerca sull'interfaccia serve per nascondere complessità e quindi la complessità che c'è, esiste a livello funzionale, non c'è più, è molto mitigata, nascosta, gestita a livello d'uso, a livello di interfaccia. Quindi mi permette di accedere a tutte le funzionalità del sistema, ma attraverso un amico che mi aiuta. Non mi sbatte in faccia tutte le 12.000 opzioni, ma mi permette di trovarle, raggiungerle, secondo alcuni criteri le cose che raccontiamo non sono cose nuove sono il risultato di 30 anni di lavoro in cui via via si è scoperto si è andati a limare a trovare delle soluzioni a trovare delle convenzioni che ci facilitassero l'uso dei sistemi per cui un esempio che potete provare a fare è aprite un sito web qualsiasi in cinese un sito web che non conoscete Cinese, giapponese, arabo, scegliete una lingua che proprio non capite, ma neanche riuscite a leggere le lettere. Vi accorgete che pur non capendo nulla, capite subito dov'è il menu, dov'è la pubblicità, dove sono gli articoli, dov'è il logo del, dell'azienda, dove dov devo cliccare per andare all'home page, devo... e altre cose del genere. A colpo d'occhio, perché di tanto di più non potete fare. Ma la stessa cosa, voi prendete un bambino che non sappia ancora leggere, ma un tablet lo sa usare. Perché? Perché c'è una serie di soluzioni che sono basate su convenzioni di interazione, convenzioni grafiche, eh, segni, diciamo, pattern di interazione, che si sono definite, stabilite, non c'è una legge, ma una convenzione d'uso, per cui ci si aspetta che le cose facciano così, si comportino in quel modo siano fatte in questo modo. È interesse di tutti che sia così, perché così io mi posso rifare, quando incontro un nuovo oggetto, un nuovo sistema, alle convenzioni d'uso che ho imparato da quando ero piccolo su tutta una serie di oggetti anche diversi, oggetti o sistemi anche diversi. Quando voi aprite un libro, non stiamo inventando nulla, lo stiamo applicando al campo dei sistemi informativi. Quando aprite un libro, riconoscete subito quando è che comincia un capitolo nuovo. Beh, a volte c'è scritto capitolo, ma anche se non ci fosse scritto il capitolo, sapete che inizia su una pagina a destra, con un titolo molto grande, un po' di spazio davanti e dietro, e allora quello è un capitolo. Non credo che nessuno mai a scuola vi abbia detto oggi vi insegno cos'è un capitolo. Abbiamo cominciato a usare quegli strumenti, i libri, e abbiamo capito come funzionavano al loro interno. Questo concetto si è rinforzato nella nostra mente per diventare trasparente. Non ce ne accorgiamo più, non ci a dire, ma chissà dov'è che è finito il capitolo. No? A colpo d'occhio. Eh, questo, dicevo, non stiamo inventando nulla, il concetto di usabilità parte già dalla, dall dalla nascita della tipografia, ma ancora prima, dalla nascita della manifattura, degli oggetti. Chi è che è il primo a cui è venuto in mente che nelle tazzine è meglio mettere il manico? Non lo so, non è una buona idea, ma nessuno ha mai venduto le tazzine con le istruzioni, quella cosa lì serve per impugnarla, no? E lì, la vedi, non puoi fare altro, si, ti, ti chiama, ti invita, dice questo qua è, è il punto da cui prendermi. Ok? Ovviamente non è un caso, è stato progettato in modo che, quindi, no, sono tutti concetti, tra, tra l'altro diciamo, sconfinano la metà tra, tra la tecnologia e la psicologia, questo è l'aggiornamento. Noi dovremmo costruire dei sistemi che siano come il manico della tazzina. La gente sa che cosa serve, sa come usarlo, anche se non l'ha mai visto prima, anche se non gliel'ho mai spiegato prima. E questo ovviamente, man mano che evolve la tecnologia, cambiano le convenzioni, per carità. Non metto il manico sull'iPhone. Ma i concetti si, si evolvono e si rievolvono. Per far questo dobbiamo sempre ricordarci che anche nelle più piccole interazioni dobbiamo sempre chiederci o rendere esplicito all'utente qual è lo scopo delle sue azioni. Quando l'utente tocca un bottone, clicca su un link, lo fa perché si aspetta che succeda una certa cosa. Non lo fa perché è schizofrenico e clicca dove gli, gli capita. quindi il sistema deve essere prevedibile l'utente tocca quella cosa, usa quell'elemento, inserisce quel dato, schiaccia quel bottone col fine di passare alla pagina successiva, inserire il dato e si aspetta che succeda questo Quindi il sistema deve essere facile da capire in modo che l'utente possa poi far fare al sistema ciò che l'utente vuole. E in realtà il sistema, se potesse leggere il pensiero dell'utente, sarebbe tutto molto più facile. Il problema è che così non è. E ci sono, secondo un certo norma, che tra un attimo vi presento, due golfi no? che separano la terraferma del sistema, della terraferma dell'utente. Golfi da superare. Da un lato c'è il golfo della valutazione, partiamo da sotto, in cui l'utente deve capire che cosa il sistema gli sta dicendo e che cosa il sistema gli sta offrendo. L'utente ha una certa percezione, vede, cosa c'è sullo schermo, per banalizzare l'esempio, e sulla base di ciò che lui vede, si fa un'idea, un modello mentale, dello scopo a cui servono i diversi elementi che sono sullo schermo. Guardando quello, dice, ah, quello lì è un link, ah, perché, perché è blu è sottolineato? Quello è un bottone, perché? Perché è fatto stondato così, grigio. Quello è un'immagine, non ci devo cliccare sopra. Non serve, non serve a nulla. Eh? Quello è un menu. E quindi mi, solamente osservando, percependo, interpreto ciò che osservo. Questa interpretazione può andare bene o andare male, eh? io potrò forse interpretare correttamente o non correttamente. Se l'utente interpreta male abbiamo dei problemi perché lui penserà che cliccando a quello succeda una certa cosa invece ne succede una diversa. Quando fate benzina arriva il momento fatidico in cui c'è scritto selezionare l'erogatore. Allora, tu hai un tastierino numerico sotto con dei numeri, a volte hai anche dei bottoni numerati e poi hai anche dei bottoni a fianco del, del, dello schermo. Quale cavolo devi premere? Sono uguali? L'uno o l'altro? Non lo so. Me lo chiedo. Allora, quando me lo chiedo già non va bene perché vuol dire che io ho difficoltà a interpretare l'informazione che il sistema mi sta presentando, per come è fatto. Allora, io mi faccio un'idea di che cosa devo fare e poi lo compio, quindi svolgo un'azione e quindi devo riuscire a eseguire questa azione nel modo anche qua più semplice possibile, in modo che l'azione arrivi al sistema, magari facendo in modo che non debba proprio centrare con precisione micrometrica un link piccolino nell'angolo in alto a sinistra. Eh? ma magari permettere all'utente di fare in modo che l'azione che deve compiere sia comoda, rapida, veloce, esente da errori. Quindi facilitare l'eventuale scoperta correzione degli errori. L'interfaccia utente deve riuscire a rendere questi golfi, queste separazioni, non invisibili, impossibili, non si possono far sparire, ma le devo cercare di rendere più piccole o più semplici da superare. Se vogliamo i classici che parlano di questi temi, eh, quello che diciamo l'ha divulgato maggiormente è questo Donald Norman, questo libro è uno spasso, ne è uscita da poco l'edizione rivista e aggiornata, il titolo italiano è anche esso uno spasso, la, la caffettiera del masochista è una caffettiera in cui potete... Versare servire il, il, il caffè bollente, ma il problema è che ha il beccuccio sullo stesso lato del manico. Per cui nel momento in cui cerchi di versarlo, inevitabilmente devi ustionarti. No? E, e la tesi, una delle tesi di partenza di tutto il libro è che se un oggetto è, fa, è difficile da usare, non è colpa mia che sono scemo, ma è colpa dell'oggetto che è progettato male. Qualunque cosa esso sia. Arrivi di fronte a una porta, non sai se devi tirare o spingere. Poi magari si apre da sola così. Eh. Perché? Perché non ho delle indicazioni sufficienti ad indicarmi come si usa quell'oggetto. O se ci sono, sono contraddittorie. Come un pomello, un pomello lo tiri o lo giri mentre magari devi spingerlo. Allora se devo spingere mettimi una placca, non mettermi un pomello. No? E, e, ci sono una serie di, diciamo così, indicazioni pratiche nella forma degli oggetti, ma qui parliamo di oggetti fisici, ma la stessa cosa vale per le interfacce, che ci dicono come deve essere usata quell'interfaccia. Quell'elemento lo devo spostare col mouse, devo fare un drag oppure un click? Se lo tocco si sposta, si toglie, oppure... Uh, quest'altro signore che poi ha fondato insieme a Norman questo si chiama, si chiama Nielsen ha fondato insieme a Norman una società di, consul di consulenza che si chiama Nielsen Norman hanno avuto tanta fantasia uh, lo cito perché diciamo così è un altro dei, dei, dei, dei padri di questa disciplina per quanto riguarda l'applicazione all'informatica e ai sistemi informativi se andate su questo sito ci sono spesso articoli, suggerimenti, risultati di studi, eccetera. Molti a pagamento, ma ci sono anche molte informazioni, diciamo così, più di sintesi, che sono liberamente consultabili. No? Ogni anno fa, ad esempio, lo studio sull'usabilità delle intranet, quindi siti interni aziendali, facendo vedere i, 12, i 10 errori più frequenti, invece dei 10 risultati positivi più frequenti, e permette di imparare molto. Hm? Quest'altro riferimento a me piace molto perché il titolo di questo libro dice il 90% di ciò che ci serve. Lo scopo dell'usabilità è Don't make me think. Non farmi pensare. Ogni volta che vedo un sistema e mi fermo, ma forse anche per un decimo di secondo, a chiedermi ma... A cosa serve? Serve a qualcosa o serve a qualche cos'altro? Ho un disturbo che si mette tra me e il raggiungimento del mio scopo. Voglio fare una certa cosa, ma prima di poter fare questa cosa devo rispondermi nella mia mente, in modo anche quasi inconscio, parzialmente inconsapevole, a 12, 12 domandine stupide. Questo cosa serve? Questo lo devo cliccare? Quest'altro mi interessa? Non mi interessa? A che cosa? Allora l'usabilità permette all'utente di arrivare ad eseguire il suo scopo senza dover pensare, senza dover ragionare anche a livello microscopico sugli elementi. E quindi avere, no, diciamo così, effettivamente questo effetto di scomparsa del livello di interfaccia. Sto telefonando col mio amico, non sto parlando dentro il microfono, dentro la cornetta o dentro il telefono. E questo si fa attraverso molti tipi di suggerimenti o di indicazioni. Questo è un esempio semplice, ma che probabilmente molti hanno vissuto sulla propria pelle. Guardate i fornelli che sono rappresentati schematicamente a destra. Noi abbiamo quattro fornelli, a gas o piastre elettriche, quello che volete, e quattro interruttori per accenderli. Allora, quasi tutti i fornelli sono fatti così. E poi dire, ma qual è che accende, qual devo girare per accendere questo qua in alto a destra? E di solito la risposta è, guarda le serigrafie. Ci sono delle iconcine piccole, piccole, piccole, che poi con l'uso si consumano, che con un'iconografia che ogni marca usa in modo diverso, ti dice, guarda, che questo qui è relativo a quello in alto a destra, eccetera. Quando basterebbe molto poco, guardate la figura di sinistra, i due centrali sono spostati di mezzo centimetro più in su e in piccolo ripetono lo schema grafico della disposizione dei fornelli. Qui non puoi avere dubbi, ma non devi neanche pensare. Quello dietro a destra è questo, perché quello che quello davanti. Non servono le istruzioni, i simbolini, le serigrafie vicino, quando tu puoi usare il layout, la forma, la posizione, che vengono elaborate in modo automatico, da parte del nostro cervello che non, non, ne, non devono neppure coinvolgere il pensiero cosciente. Ma no, questo concetto si chiama affordance. La Fortnite dice che la forma di un oggetto, può essere fisico, può essere, questa potrebbe essere un'interfaccia utente, eh? la forma di un oggetto suggerisce come deve essere usato e a che cosa serve. Sono oggetti che non puoi usare in modo sbagliato, io lì vedo uno sgabello, bellissimo, non posso usarlo in nessun altro modo che non per lo scopo per cui è stato pensato. Anche chi non ha mai visto uno sgabello lo sa usare. Le porte antipanico, col maniglione rosso, non puoi farci altro. Da un lato le devi, le devi per forza spingere, dall'altro invece c'è una maniglia e una maniglia cosa puoi fare? Puoi impugnarla e girarla, non puoi fare altro. Tutta una serie di, di, di, di piccole, piccoli accorgimenti. Quest'altro è addirittura peggio della foto, non si vede molto, ma i pomelli sono messi qua sopra, in alto. Così non solo non sai a quale corrisponde, ma sei sicuro di bruciarti, perché devi passare sopra i fuochi per andare a girare. No? Però ci sono questi prodotti. Quindi il primo concetto è fare sì che i vari controlli Dicano da soli a che cosa servono e dal posto in cui sono messo, messi facciano capire a che cosa si applicano, a quali dati sono relativi, a quali informazioni. Poi ci arriviamo ovviamente al concetto di interfaccia utente, ma prima è più facile sugli oggetti tangibili ragionare sui principi. L'altro principio ma che noi tutti conosciamo è quello del feedback. Se ho un'azione la cui durata supera qualche decimo di secondo, quindi quando supera i 2-300 millisecondi, 2-3 decimi di secondo, viene percepita come un'azione che ha una certa durata. Le durate sotto i due decimi di secondo sono per noi percepite come istantanee. Notate che un decimo di secondo è circa la persistenza dell'immagine sulla retina. Quindi qualcosa di meno di un decimo di secondo non riusciamo a vederlo. Quando dura 1-2 decimi... Eh, se il risultato ce dopo due decimi è istantaneo, soggettivamente, di più mi accorgo che ho cliccato quel bottone e non è ancora successo nulla. Mi aspetto una reazione immediata. Allora, quando posso, la reazione immediata te la do, cioè il sistema risponde subito. Quando il sistema non può rispondere subito, deve perlomeno farti capire che ha preso in carico la tua richiesta, che lo sta facendo ha capito. Quindi ho dato un'indicazione di feedback, del tipo guarda, io dalla, dalla tua richiesta d'azione ti posso dare un feedback. Se questo feedback, se la risposta arriva dopo troppo tempo, io ti devo dare dei feedback intermedi. O addirittura oggi si usa molto un feedback continuo meglio ancora se questo feedback mi dà una previsione sul tempo di completamento con le varie progress bar o cose di questo genere mi dicono, no? mi dicono tante cose queste mi dicono guarda che ho capito ho già iniziato e devi ancora aspettare un minuto, due minuti, otto minuti o capisci a che velocità sta andando la cosa quindi decidi come comportarti, sai quanto devi aspettare, sai che il sistema sta lavorando per te e sei contento che lo faccia. Voi prendete un compito, un'attesa di 10 secondi e poi fate due programmi, uno che clicca un bottone e l'altro dopo 10 secondi fa, fa qualcosa e un altro programma che premi lo stesso bottone, dopo 10 secondi fa la stessa cosa ma nel frattempo ti fa vedere una sbarra di quel genere provateli, non dite agli utenti e ai vostri amici che durano 10 secondi e chiedeteli quanto tempo dura l'uno e quanto tempo dura l'altro chiaramente facendo provare ad alcuni l'uno e ad altri l'altro coerentemente quello dura lo stesso tempo ma quelli che non hanno un feedback vi diranno che dura di più 15-20 secondi, quelli che hanno un feedback tenderanno a dirvi che dura di meno la percezione della durata del tempo se non sai se ha preso il comando se lo farà o non lo farà ti crea ansia no? oppure ti induce in errore allora lo premo una seconda volta perché non sono sicuro che l'abbia sentito la prima sono cose che diamo per scontate eh? che ci devono ma diamo, che, noi, che noi diamo per scontate come utenti significa che noi come progettisti siamo obbligati a metterle a pensarci perché i nostri utenti le daranno per scontate allora questi sono solo alcuni esempi iniziali per dire che esistono delle intere discipline che studiano questi problemi il dettaglio il dettaglio che permette all'utente di arrivare prima al risultato facendo meno errori e mi interessa parecchio facendo meno errori eh, vabbè questo, queste sigle poi si in qualche modo si accavalano anche l'una eh, con l'altra ma eh, Ecco, questo è un altro esempio che avrei anche potuto mettere prima di complessità d'uso che in questo caso è proporzionale alla complessità strutturale e alla complessità funzionale. Cioè questo sistema è progettato male eh, perché avendo tante funzioni ha messo tanti bottoni e avendo tanti bottoni sono difficili da usare, difficili da capire quale, c'è un che deve leggere il manuale per poter capire quale quale bottone utilizzare questo è un telecomando ma se andiamo a prendere molti sistemi informativi tipo intranet soprattutto interni spesso sono disegnati così apri la videata e ci sono 240 menu diversi bottoni funzioni che che devi scoprire uno a uno e studiarteli uno a uno eh? non si presentano da soli ecco per arrivare a questo risultato vabbè sicuramente occorre avere nel team qualcuno che sia esperto in queste tematiche ma bisogna anche cambiare un pochino o estendere il flusso di progettazione ciò di cui abbiamo parlato fino ad oggi pardon, è una progettazione funzionale non è sbagliato, eh? è solo insufficiente ci chiediamo quali funzioni il sistema deve fornire all'utente Cioè puntiamo a raggiungere la completezza funzionale. Fa tutto ciò che serve. E siamo contenti quando il sistema fa tutto ciò che serve. Anche il portale della didattica fa tutto ciò che serve. Eh? Ma dite parole poco gentili tutte le volte che le usate. Fa tutto ciò che serve, però quindi dal punto di vista funzionale è perfetto tra virgolette perché? Ma perché la progettazione è partita dal sistema e dalle funzioni che doveva erogare è ciò che abbiamo fatto finora noi invece cerchiamo di fare un passo in più vabbè qui c'è l'esempio che poi lo prendo dopo, scusate quindi lo commentiamo di un ascensore se io progetto un ascensore dal punto di vista funzionale cosa deve fare? Beh, deve portarmi al piano che voglio Deve aprire e chiudere la porta, deve fermarsi al piano giusto e in caso di problemi deve, mandare, deve far suonare l'allarme, il campanello d'allarme. Queste sono le cose che l'ascensore fa. Il soggetto sottinteso di queste frasi è l'ascensore fa. Il soggetto sottinteso nei requisiti funzionali spesso è il sistema fa. Poi noi già con i casi duri abbiamo fatto un passo avanti, perché abbiamo detto che l'utente vuole fare, no? Era già un primo passo in questa direzione. In quale direzione? In quella di una progettazione orientata all'utente, cioè mi chiedo cosa vuole fare l'utente col sistema, non solo che cosa il sistema fa o può fare. Cioè cerco di contestualizzare le funzioni offerte dal sistema all'interno di obiettivi d'uso, casi d'uso come li abbiamo chiamati, espressi dall'utente. E allora io mi chiedo di fronte all'ascensore che cosa può voler fare l'utente? Eh, può chiamare l'ascensore, può entrare, può scegliere il piano, può bloccare l'ascensore, può chiedere aiuto, può uscire, sono le stesse cose circa ma dove il soggetto questa volta è l'utente, non è il sistema. E allora poi mi posso chiedere se, se queste sono le cose che l'utente vuole fare, i casi d'uso dell'utente, qui ci agganciamo benissimo al lavoro che abbiamo fatto la settimana scorsa, se i casi d'uso dell'utente sono questi, come fa il sistema a fornirglieli nel modo migliore possibile, nel modo che sia più simile possibile al modello mentale che ha l'utente dei propri casi d'uso, dei propri obiettivi. Quindi questo è il lavoro che dovrà fare poi l'interfaccia utente. Quindi l'interazione col sistema, la progettazione dell'interazione va progettata tenendo conto dei casi d'uso visti dal punto di vista dell'utente. Ci sono ovviamente, noi non riusciamo a entrarci tanto, delle metodologie per capire cosa pensano gli utenti, metodologie di lavoro, no? focus group, questionari, eccetera, ne citeremo alcuni. Poi nel seminario ci spiegheranno meglio cosa si fa nei casi pratici. Ma è proprio una fase di progettazione, Io insisterei su questa parola che c'è qua, design. Non è un esercizio di grafica, lo facciamo bello, lo facciamo colorato. No, lo progettiamo in modo che faciliti l'interazione. E quindi, in qualche modo l'interfaccia utente deve permettere, l'utente ha in mente questi casi d'uso e deve riconoscerli facilmente nell'interfaccia utente che gli si presenta davanti, quindi chiama l'ascensore e c'è un bottone per chiamare. L'interfaccia utente migliore per il muro di fronte all'ascensore è un bottone solo, che è il bottone di chiamata e basta. A volte si va oltre e per fornire feedback, quindi una previsione sul tempo di risposta, ti dico anche a che piano sta l'ascensore adesso. Che è facile se è un ascensore solo, se cominciassi ad averne già due o tre, diventa complicato perché il numero del piano non lo posso più mettere vicino al bottone, lo devo mettere sopra gli ascensori per far capire quale, oppure replico il bottone più volte e allora le persone poi non sanno se premere l'uno è equivalente a premere l'altro, o cose del genere. E questa è l'interfaccia interna. Quando sono dentro devo poter selezionare un piano e quindi io ho i bottoni che mi permettono di selezionare il piano. Devo permettermi di chiedere aiuto, permettermi di bloccare fare un arresto di emergenza e poco altro. Quindi io progetto l'interfaccia dando una tangibilità, una visibilità ai casi d'uso che l'utente vuole avere o si aspetta di avere quando interagisce con un oggetto di quel tipo, che ha quelle funzionalità lì. Eh, se poi andiamo a prendere degli esempi reali, ma qui sono fotografie vere, qualcuno ha detto, ma prendiamo due bottoni di chiamata, uno per salire e uno per scendere. Lo devo l'intenzione. Avete già visti le, le, le persone, come usano quei tasti lì? C'è di tutto, no? Cioè si potrebbe fare uno studio antropologico sui, sui, sui tasti di chiamata degli ascensori. C'è quello che arriva e per default li preme tutti e due, perché così arriva prima, dopodiché lui deve salire se lui preme anche il tasto per scendere, si ferma l'ascensore, apre le porte e c'è uno che dice, ma lei sale e non scendo. E certo, l'hai chiamato per scendere e lui... Eh... Oppure quello che per... Eh... La... C'è anche questo ragionamento, vede che l'ascensore è al terzo, lui è al secondo e quindi preme la freccia in giù per far scendere l'ascensore. Magari vuole salire, però c'è gente che pensa così, eh? Premono il bottone sbagliato, al contrario. Allora, nella loro semplicità, sembra ovvio, ma non lo è, non per tutti perlomeno. Perché c'è chi ha il modello mentale, più bottoni schiaccio prima arriva, c'è chi ha il modello mentale, premo giù se voglio far venire giù l'ascensore, e quindi si fa lui un problema che non dovrebbe essere suo. Mentre invece il modello di funzionamento è, se vuoi salire, premi la freccia in su, se vuoi scendere, premi la freccia in giù. E' è lodevole perché facendo così l'ascensore fa un numero di corse ridotto, quindi hai risparmio energetico, e fa un numero di fermate minore e quindi ha un tempo di, di viaggio minore. Io non so se sono solo quelli che incontro io, ma... Eh... E quindi vabbè, è un miglioramento o no dell'interfaccia? Beh, Sicuramente è un aumento della complessità strutturale. Cioè due bottoni invece che uno. Però è un aumento che in questo caso aumenta anche la complessità d'uso. È più facile sbagliare. È anche un test di intelligenza. Eh? Però è l'esperienza che avete avuto anche voi. Ecco, non so se qualcuno di voi sia della, della, del partito dei due bottoni. E all'interno anche questo qua aveva sei piani... 8 scusate, e quindi hanno dovuto aumentare il numero di bottoni corrispondenti ai vari piani. Dopodiché c'è un problema di affordance qui, sono due problemi secondo me, uno di affordance, nel senso che i piani che io sappia negli edifici vengono costruiti uno sopra l'altro, okay? mentre i bottoni si capisce perché li mettono uno a fianco dell'altro, in realtà un motivo c'è. No, il motivo è che i bottoni per, eh, per una normativa sull'accessibilità se qualcuno entra in carrozzella e, e quindi è seduto eh, deve poter arrivare a, a premere il piano più alto e se io li mettessi tutti in verticale uno sull'altro eh, il, il, il bottone più in alto sarebbe troppo in alto rispetto c'è cioè un'altezza massima a cui si possono trovare i bottoni quindi li compattano. li compattono in modo illogico perché se li vuoi mantenere a un'altezza costante bene fanno quegli ascensori che li hanno tutti in fila, in orizzontale che non è proprio come averli in verticale come l'edificio ma è un buon compromesso perché comunque l'edificio si svolge in una direzione lineare tu hai i bottoni che sono presentati in una forma lineare e lo mappi, lo mappi facilmente questo. invece ci vuole un attimo per pensare a parte che poi c'è R S che è R a volte R a volte T dipende poi dalla lingua lo 0 e poi ci sono questi due maledetti qua sotto allora nessuno li becca al volo eh. ci vuole sempre un attimo di pensiero perché voglio che le porte si chiudano ma sono, sono chiari eh, questi simboli non è che non hanno ha nulla di sbagliato nel senso che questo qua dice "Poi le porte si aprono, lo fac le faccio aprire e questo qua le porte falle chiudere Okay? Però, io non so perché, ma tutte le volte devo fermarmi un attimo, un mezzo secondo a dire ma quale dei due che devo premere? Nel frattempo la porta si è già chiusa, eh? Nel frattempo la porta si è già chiusa. Se doveva chiudere si chiude, se la volevo tenere aperta ormai si chiude, allora quando succede così io metto un piede in mezzo. So che funziona sempre, okay? Il piede in mezzo funziona. Non mi sono mai fatto male perché ci sono i sensori, eccetera. Allora quello funziona meglio del bottone. No? è una fornance molto più concreta, la fermo, okay? Quindi c'è una serie di elementi che permettono all'utente di sfruttare meglio le funzionalità del sistema, un sistema più ricco, più bello, che possa controllare l'apertura e la chiusura delle porte. Quindi la complessità funzionale è aumentata, bene, la complessità strutturale purtroppo è aumentata anch'essa, ma è aumentata in modo da far aumentare anche la complessità d'uso. E questo non ci piace tanto. Abbiamo degli utenti che poi usano male il sistema. Per carità, se è l'ascensore che prendi tutti i giorni, sei volte al giorno, impari a memoria dov'è il bottone. Ma è proprio il contrario di quello che vogliamo fare, imparare a memoria. Dover sapere che se premo quello fa questo. Lo devo sapere, è un carico cognitivo io. Altro che don't make me think. Fammi pensare e imparare a memoria e ricordare. Invece devo poter entrare e usarlo questo eh, aspetto che c'è sempre stato con l'avvento la, del web dei siti internet è esploso come importanza perché con l'offerta che c'è di siti internet se tu vai su un sito e dopo ma non dico tre secondi dopo mezzo secondo non hai capito come funziona ti rompe le scatole e te ne vai E chi ha creato quel sito può aver fatto una cosa funzionalmente bellissima, ma non avrà utenti. Perché chi si mette a investire del suo tempo per cercare di capire come funziona, non ha capito la prima volta, ci ha provato, non ci è riuscito, quando magari c'è un altro che fa le stesse cose, o magari ne fa un po' meno, ma è più facile e immediato da usare. Quindi l'ascensore non è che poi se mette il bottone sbagliato lo cambi con quello che ti ha costato ma un servizio online piuttosto che un altro ci metti pochissimo a cambiarlo eh? e quindi la competizione sulla prima impressione sull'utilizzo facile eccetera è la, la, la, la disciplina di usabilità è esplosa con l'esplosione del web poi domani vedo cercare domani vi faccio vedere una foto che ho preso io di un ascensore e poi mi, me la spiegate quindi Progettazione centrata sull'utente vogliamo fare, eh, Vabbè, questo è un possibile flusso, non, non, non mi, non mi so, so, so, soffermo molto perché è un tema che verrà anche poi affrontato nel seminario della settimana prossima, ma è un flusso di progetto in cui in ogni passaggio, non stiamo a analizzare singole scatole, ma in ogni passaggio deve essere coinvolto l'utente. Questa è una fortissima differenza, in molti sistemi informativi gli utenti, cioè ma gli utenti finali, proprio quelli che lo devono usare ogni giorno, spesso non vengono minimamente consultati. Qualcuno decide che una certa funzionalità ci deve essere, qualcun altro la costruisce, qualcun altro costruisce un'interfaccia, poi un certo giorno ci dicono agli utenti, guarda quel sistema di ieri non usarlo più, usare uno diverso. E questo scatena di solito la rivoluzione. Perché qualcun altro per loro ha deciso, qualcun altro per loro quando va bene ha immaginato quale fosse il loro modello mentale. Ma cosa ti costa fin dall'inizio prendere tre utenti campione e fargli un'intervista, fargli fare un test... Fagli vedere due o tre possibili ipotesi di interfaccia e vedere non quale preferiscono, perché loro ti danno sempre preferisco quella che ho già, ma quale capiscono meglio, quale è più immediata per loro. Cioè nelle varie fasi di, di pianificazione, progettazione, realizzazione, test, ne passano di mesi da quando decidi faccio una cosa a quando è finita. Non hai mai avuto l'idea o il tempo di chiedere agli utenti finali di coinvolgerli nel processo? Ecco, il Visual Center Design fa questo, mette l'utente finale o qualcuno che lo rappresenti, perché poi magari l'utente finale non lo conosco, ma prende un campione di persone che abbiano le stesse, che siano diciamo, assimilabili come caratteristiche, lo, lo coinvolge nella progettazione. È chiaro che non è coinvolge programma, nella programmazione in Java, fa lo stesso, ma nella scelta delle funzioni, come metterle, come strutturarle, come chiamarle, come dare il nome alle cose in modo che sia un linguaggio che l'utente capisca, capisca. Mi è capitato due mesi fa, mi hanno chiamato a dare una mano per valutare un sistema di, per gestire delle prestazioni sociali, un sistema che doveva essere usato dagli assistenti sociali per gestire le loro cose, Vabbè. E volevano usare un sistema prodotto da un'azienda che ha fatto un sistema che dal punto di vista funzionale era anche fatto bene, però l'utente lo chiamava cliente, allora, voi andate da, una da un assistente sociale a dirgli che i suoi assistiti sono dei clienti. No? Questo come minimo vi sputa in faccia. Allora, è una cosa banale. Alla fine è la stessa cosa, no? è l'utente il beneficiario dei servizi. Però se lo chiami in un modo piuttosto che in un altro, vuol dire che tu entri o non entri e hai capito o non hai capito qual è il mondo in cui quel sistema informativo deve lavorare. Per un nome, per una parola, vuol dire ma sì, una parola cosa conta? Ecco, se non conta niente, mettila giusta, se tanto non, non ti è solo una parola. No? perché magari è un sistema che andava bene per, che ne so, per il marketing, hanno cercato di rivenderlo su un campo diverso, senza però fare lo sforzo di comprendere il modo di pensare degli utenti a cui è rivolto il sistema. E come faccio a capire il modo di pensare degli utenti? E' con delle tecniche, ma ce ne sono tante! Questo qui è un elenco di alcune delle più importanti questionari il questionario costa poco e c'è anche da fare online una serie di domande da cui cerco di capire dagli utenti alcune informazioni che mi servono per fare le mie scelte di progetto non me lo faccio progettare agli utenti il sistema ovviamente il progetto è mio ma nelle scelte di progetto faccio in un modo o faccio in un altro anziché decidere io sulla base di come mi sono svegliato questa mattina o sulla base delle mie preferenze personali o della comodità di sviluppo cerco di decidere in modo oggettivo acquisendo informazioni dagli utenti interviste prendo 3, 4, 5 persone e gli parlo faccio delle domande cerco di capire come pensano di estrarre il loro modello mentale per i processi principali se sono un prodotto nuovo, cioè esiste, si usa molto la tecnica del focus group. Quindi un insieme di persone, interviste individuale, un insieme di persone che interviste individualmente. Invece un focus group è un insieme di persone che partecipano a una riunione di gruppo, moderata da un moderatore, che stimola la discussione, prende note, di solito queste cose sono tutte registrate, poi vengono sbobinate eh, analizzate, per capire come reagiscono delle, dei gruppi di persone a delle di solito il focus group si usano per le nuove idee. Ho un'idea di un nuovo prodotto, in quanto potrei farlo, provare a venderlo e magari fallire? Oppure prima posso cercare di capire, un gruppo di persone, come reagirebbe alla notizia che esiste questo nuovo prodotto. E si può fare su tutto, su tutti i servizi. Osservazioni, cioè soprattutto vanno bene per l'evoluzione dei sistemi. Se è un sistema che già esiste, andiamo a osservare gli utenti come lo usano. Mettiamoci dietro l'utente mentre lo usa tutti i giorni magari scopriamo che noi abbiamo progettato il sistema per cui basta cliccare un bottone mentre in realtà l'utente fa un passo di... avete mai provato a lavorare con un vostro... sicuramente con qualche vostro compagno al computer? anche solo a scrivere un documento in Word è una cosa che io avrei fatto con la tastiera, lui ha fatto col mouse una cosa che aveva preso dal menu, lui ha preso l'icona ognuno trova modi diversi di usare il sistema Il che è già un bene perché vuol dire che il sistema è progettato in modo da permettermi di fare la stessa cosa in modi diversi, ma può darsi che il modo o i percorsi utilizzati dagli utenti siano inefficaci, inefficienti, o, faccio, o sbaglino frequentemente, magari ci sono due bottoni vicini, e vedo che tante volte l'uno clicca su quello sbagliato, e allora magari il tema è un pochino più distanti. quindi... Acquisire anche informazioni sulla base dell'uso dei sistemi esistenti o sistemi analoghi a quelli che voglio costruire. A volte anche l'utente può dare dei suggerimenti, è difficile. L'analisi dei concorrenti, che cosa fanno gli altri? Questo è terribile, cioè... Eh persone che dicono facciamo un nuovo prodotto, facciamo un nuovo sviluppo, facciamo una cosa e la prima domanda che non si fanno è andiamo a vedere in giro che cosa c'è. Cosa fanno gli altri nel dettaglio? Si dà per scontato che io ho avuto un'idea e quindi di sicuro riuscirò a fare una cosa meglio degli altri che non so neanche cosa facciano. Non ho speso tempo per studiare cosa fanno gli altri, per poterlo, magari magari è vero che sono capace a farlo meglio, ma se non so cosa facciano, non so cosa sia già stato provato, quali sono stati gli errori degli altri. Quindi informazioni per poter capire come offrire una buona interazione per l'utente, ci sono, ci sono appunto, questi sono i metodi principali, sono delle tecniche poi, non dissimili dalle tecniche che imparate voi nei vostri corsi gestionali. Si impara un metodo di lavoro che arriva a un certo risultato. Il risultato sono indicazioni che guidano la progettazione del sistema. E ovviamente, nelle varie stati di avanzamento del progetto, eh, si useranno tecniche diverse. E il progetto, man mano che va avanti, Devo riuscire anche a validare l'avanzamento del progetto sempre con gli utenti. Quindi userò dei, dei strumenti diversi. Mentre noi parlavamo un mese fa del documento dei requisiti dicendo che deve essere letto da molte persone, e comprensibile da molte persone, tra questi però non c'erano gli utenti finali. Perché molte volte un documento di analisi funzionale non è comprensibile dalla media degli utenti finali per molti tipi di applicazioni. E quindi diventa difficile avere dall'utente un feedback sullo stato di avanzamento di un progetto se questo è solo descritto in documenti per lui astrusi o in linee di codice o in funzionalità incomplete. è molto brutto dire a un utente prova questo sistema a vedere se funziona magari è incompleto, vedere come ti piace dammi un feedback e lui sicuramente per la prima volta, la prima, il primo clic che farà lo farà su una funzione che non è ancora implementata, sicuro e quella sarà la sua impressione negativa dirà non funziona lo dirà poi anche quando sarà finito perché ormai gli hai dato l'imprinting che quello lì se clicca non fa la cosa giusta perché magari non ha capito che no, è in fase di sviluppo eccetera quindi servono degli strumenti che permettono di valutare la bontà delle scelte di progetto, qui parliamo ovviamente di quelle che eh, riguardano l'interfaccia, in corso d'opera, quando il sistema non è ancora completo. E ci sono. Ci sono, scusate, ci sono vari modi di rendere che vanno da uno schizzo su carta. Allora, la navidiata è fatta così con questi bottoni. Allora, se è fatto su carta... Nessuno si può aspettare che funzioni quando lo ci clicco sopra, no? Quindi non metto, non pongo al mio utente delle aspettative diverse da quelle che il sistema può offrire. Lo metto in un contesto in cui si concentri sulla valutazione di ciò che vede e non sulle aspettative di ciò che potrà essere, ciò che dovrà fare. Quindi sono tecniche di questo genere che servono per estrarre le informazioni. <coughs> A questo punto... Quando cominciamo a pensare all'effettivo layout, all'effettiva grafica del sistema, purtroppo ci dobbiamo per la prima volta dividere o dobbiamo dividere l'analisi in funzione del tipo di piattaforma, del tipo di, interfac di interfaccia su cui lo vogliamo erogare. Che sia un'applicazione web, che è, come dicevamo, la gran parte dei sistemi informativi attuali, che sia un'applicazione desktop, quindi un programma installato, che sia un'applicazione mobile, smartphone o tablet. Perché le convenzioni d'uso sono diverse. Il modo con cui io interagisco con un sito web è diverso dal modo con in cui interagisco con un programma installato sul PC, che è ancora diverso dal modo con in cui interagisco con un'applicazione. A parità di casi d'uso anche, Posso avere la stessa insieme di casi d'uso, pensate a quei siti che hanno anche la versione mobile dell'applicazione. So, penso a Facebook, la versione mobile e la versione web. Le funzionalità sono pressoché le stesse, ma i modi d'uso sono diversi. Le azioni che faccio, dove devo andare a toccare, poi in realtà non è neanche vero che le funzioni siano le stesse perché alcune non hanno senso sarebbero troppo macchinose o complesse per cui non vengono offerte su una piattaforma allora da qui in avanti praticamente ci si divide lo use case può essere lo stesso nel senso che la sequenza di interazioni di informazioni scambiate è la stessa ma la forma con cui queste informazioni vengono scambiate dipende dal tipo di tecnologia che utilizzo Eh, questo vale sia per la singola videata per il singolo elemento di interazione sia per il suo complesso perché se l'utente non interagisce con una pagina interagisce con un'applicazione o con un sito o con una funzionalità che sarà fatta di molte pagine videate schermate, chiamatele come volete allora l'utente non solo si deve fare un modello di come funziona ogni singola pagina, modello mentale, ma deve anche farsi un modello mentale, o devo aiutarlo a farsi un modello mentale, di come sono collegate tra di loro i contenuti, le pagine. Di come andare dal punto A al punto B, di come raggiungere quella funzionalità, mannaggia l'avevo vista ma chissà dove l'avevo trovata, quante volte l'avete detta questa frase? So che c'è ma non riesco più a trovarla. Quindi così come all'interno di una pagina devo essere certo della funzione di ogni singolo elemento, anche all'interno di un'applicazione devo essere certo di dove si trovano e come sono organizzate le informazioni, quali sono i percorsi più brevi per raggiungere l'obiettivo. Quindi la progettazione esula dall'interazione immediata ma va anche a diciamo così, coprire quella che a volte si chiama l'architettura dell'informazione, cioè come sono organizzate le pagine, i menu, le informazioni tra di loro e come sono collegate tra di loro. Ehm, quindi per aiutarci in questo cammino, una delle tecniche, oltre a quelle, diciamo così, più verbali, è quella di fare uso di prototipi. Un prototipo è una versione preliminare non necessariamente funzionante o non del tutto o magari per niente, che sia facile da modificare, rivedere in modo da poterne valutare versioni diverse e che però possa essere presentata agli utenti per investigare come l'utente può interagire a modalità input-output con le funzionalità del sistema quindi noi stiamo costruendo un sistema ma in parallelo a questo sistema costruiamo delle brutte copie parzialmente funzionanti non funzionanti con dei dati finti senza i bottoni, senza i colori domani vedremo lo spettro di queste possibilità che ci servono in varie fasi di avanzamento del lavoro per poter andare a testare gli aspetti di cui abbiamo parlato finora. Quindi la facilità nel riconoscimento degli elementi, vedo una pagina, so che cosa fa. E gli aspetti di soddisfac soddisfacimento degli obiettivi che l'utente si pone. Quindi se dico all'utente, caro utente, cancella questo record, lui ha l'obiettivo, cancella e questo, le due parole che restano in testa è cancella e questo allora come faccio a specificare il questo e a comandare l'azione cancella? c'è un'icona strusa con la motosega che vuol dire cancellalo oppure si usa eh, la X e la X vuol dire cancella o vuol dire chiudi? Eh, dipende no? da come mi sono giocato l'interfaccia, il fatto che l'utente abbia dei dubbi, si faccia delle domande e quindi ci metta più tempo e abbiamo un rischio di errore maggiore, oppure vada sicuro, se provo con degli utenti e vedo che tutti fanno la scelta giusta, ho la conferma che il progetto che sto facendo sta andando nella direzione giusta. Se vedo che hanno dei dubbi e compiono degli errori, sono ancora in tempo, perché ho fatto solo dei prototipi a basso costo, sono ancora in tempo per adeguare il progetto vero e proprio, in modo che quando sarà finito non avrà problemi. Le tipologie di prototipi e il loro uso li vediamo da domani.